Allora, mi scrive una donna che è stata appena lasciata dal, dal partner dopo diversi anni di relazione, dove mi spiega che lui era un militare e hanno vissuto per molti anni a distanza. Il fatto di stare per molti anni a distanza in qualche modo ha compromesso quindi la loro possibilità di far sesso, però questo a lei non pesava abili tanto, lei continuava ad avere desiderio poi di avere più intimità, più condivisione, più continuità nella relazione, più sesso. E contemporaneamente però diceva, io lo cerco, ma lui non mi cerca, lui non risponde a questa cosa. Quando io ho fatto le domande, quando io ho insistito un po' in questa direzione, lui poi è sempre stato un po' evasivo, è sempre parlato della distanza, della sua difficoltà a affrontare questa cosa, e alla fine, ci a un certo punto, mi ha lasciato. Ora mi dice... Alla fine, arrivati a questa situazione, mi sono sempre fidata, però nel dubbio sono andata a guardare la sua mail e ho trovato il fatto che lui continuasse ad avere un sacco di contatti con dei siti di incontri, dove si parlava di far sesso con altre persone, far sesso con delle coppie, scambi di coppia, quindi anche situazioni in cui lei si dice non capisco come mai anche occasioni per avere rapporti a tre, ma lei dice non con due donne, anche con una donna e un uomo, quindi situazioni poi... Che sono diverse da quelle che lei riesce a cogliere, a capire nel loro quotidiano. In questo quindi lei mi dice, la domanda, come mai non me ne ha mai parlato? Dice, forse ho sbagliato, forse ho sentito troppo, forse c'è qualcosa che ho fatto che poteva essere fatto diversamente, adesso non so in che direzione muovermi. Quindi su questo lei si pone due domande. Una che riguarda come mai lui ha cercato una sessualità alternativa, come mai lui ha cercato questi scambi di coppie, queste occasioni per far sesso in un modo diverso da quello a cui eravamo abituati. E un'altra domanda invece è il, forse ho sbagliato io in qualche modo a insistere, a fare delle domande, a spingere per la convivenza, a chiedere che lui fosse più con me, a chiedere un quotidiano che rientrasse un po' di più, in un qualcosa di, diciamo, un po' più convenzionale. E queste quindi sono due, due ottime domande, di cui la prima, parlando della sessualità del suo fidanzato, lui probabilmente... Noi se non sappiamo il, il motivo che l'abbiamo portato in questa direzione, però possiamo fare qualche ipotesi, io rimasto soltanto indizi che lei mi ha dato. Parlando della distanza, la distanza è un qualcosa che spesso va a impattare nella relazione di coppia. Come diceva un collega un po' di anni fa, alla fine le relazioni di coppia si basano anche e fondamentalmente sul contatto fisico, sulla condivisione di spazio. Le relazioni virtuali sono anch'esse relazioni, ma sono relazioni che poi si concretizzano davvero quando si sta insieme, il resto è una progettualità, è una vicinanza emotiva e importante che però poi va testata nell'essere davvero insieme, in questo senso alcune volte quando si è lontani Succedono tutta una serie di cose che, quando si è insieme, invece non accadono, accadono in modo diverso. È possibile che il suo partner, in questo, abbia iniziato a rivalutare tutta una serie di cose che succedevano nel quotidiano che per lui forse erano impegnative, forse troppo impegnative. Però, se sempre è possibile, mi viene il dubbio, e mi baso tanto su quello che mi ha detto, perché poi io non ho altre informazioni: che lui abbia iniziato a rivalutare i suoi obiettivi. Un dubbio che mi viene è che forse lui abbia iniziato a considerare, visto che poi il lavoro del militare può essere un lavoro anche. Parecchio complicato. Eh, è possibile che lui forse abbia iniziato a rivalutare la propria progettualità e forse l'importanza di tirarsi fuori da una progettualità per la vita privata che fosse una progettualità per lui troppo difficile da, so da sostenere. Mi fa pensare questo che poi magari non è così, però è un dubbio, un dubbio lecito, credo, che lo scambio di coppie, oltre ad avere forse diverse attrattive, una in particolare che potrebbe avere è proprio quella di essere una situazione sessualmente non relazionale. Cioè, ci sono ok altre due persone, quindi potenzialmente la relazione è anche più di quella che c'è con una singola persona, però spesso, soprattutto quando si parla di si vede incontro in cui poi le coppie possono essere innumerevoli, non è che ce n'è soltanto una. Spesso il fatto che ci siano più persone non aumenta la relazione, ma la diminuisce, la diminuisce a un punto tale che la coppia poi abbia una sua autonomia e non si aspetti nulla da questa terza persona che si aggiunge. Ed è forse un'evasione dalla progettualità quella che questo suo, eh, suo partner in questo momento sta cercando. È un dubbio, un dubbio che però in questo senso non guarderebbe la coppia, la coppia sarebbe una conseguenza, questo riguarderebbe il modo in cui. Lui sta iniziando a fare dei progetti a molto breve termine nella sua vita, per forse evadere da alcune proprie difficoltà emotive nel sostenere la progettualità, o forse per una scelta di vita, di volersi godere il presente, carpe diem, lontano da qualunque altra complessità data dalla sua vita privata. Forse è una persona che sta sposando il lavoro, perché no, e sceglie questa alternativa da un sessuale. Le alternative possono essere più di una, non ce n'è un'unica spiegazione. Fatto sta che invece la seconda domanda invece apre un altro discorso, cioè il... ho sbagliato alla fine a chiedere più trasparenza, a chiedere che lui parlasse delle sue difficoltà, che si riuscisse a capire quale fosse questa sua difficoltà nello stare lontano, nel ritornare nella coppia, visto che lei questa cosa invece la viveva in modo molto diverso. E... dipende. Dipende, perché dobbiamo considerare che forse poi, in qualche modo, poi stare insieme è certamente qualcosa su cui impegnarsi, se no la coppia non nasce da sola, o ci si impegna per farla funzionare, o alla fine crolla, inevitabilmente. No, le, le coppie che stanno insieme spontaneamente sono, e senza nessuno sforzo sono un numero così esiguo che se andassimo a contarle non ce ne sarebbe quasi nessuna, tranne che magari in quella iniziale fase di innamoramento, che è una fase però, non è il rapporto di coppia. E in questo senso però quindi... È più importante impegnarsi per riuscire a stare insieme o cercare e richiedere condivisione e reciprocità all'interno di un rapporto di coppia, perché sono due cose che possono essere molto diverse. Cioè, se ci si impegna troppo, e il troppo in realtà è molto difficile da stabilire, ma se ci si impegna oltre a quanto si ritiene opportuno, per alcuni poi quell'opportuno può essere sul Ah, non posso neanche chiedere scusa una volta, non posso neanche impegnarmi una volta in più a fare qualcosa che non mi viene spontaneo, per altri invece è continuare a sacrificarsi per anni e anni e anni senza mai avere una risposta da una persona che forse in quel rapporto di coppia ci è capitato a non ci vuole stare. È difficile capire quale sia il limite. E in questo senso, quindi, però è appunto questo il discorso. Capire se si vuole investire in una reciprocità, o se in un dialogo, in un rapporto di coppia che quindi si ha due, o in un monologo, in un rapporto di coppia che è tenuto in piedi da una delle due persone che si impegna e dall'altra che invece ha di meglio da fare, che in quel momento della sua vita perlomeno non sta investendo in quel rapporto di coppia. Quando succede questo, quello è un ottimo momento per fermarsi e per interrogarsi su cosa sta accadendo, perché è un'ottima situazione, appunto, per valutare se quello è il rapporto di coppia che si desidera con la persona che davvero si desidera o forse se si merita anche di più. Quando capitano queste situazioni, adesso questa, questa domanda mi arriva quando ci si è già lasciati, però quelli sono ottimi momenti per fermarsi, per confrontarsi con le persone che si conosce, ma a volte anche per provare a valutare le, la possibilità anche di consultare un contesto di, di terapia di coppia per andare a valutare qual è il problema qual è la situazione se... e cercare di avere anche un altro punto di vista per capire in che direzione si sta andando, considera che poi uno psicologo quando ha davanti a una persona non fa gli interessi di chi alla fine paga la seduta, ma fa sempre gli interessi di tutte le persone con cui sta collaborando e quindi in questo senso quello potrebbe essere un contesto in cui anche eventualmente valutare la possibilità di dire se su questo si sta soffrendo troppo Scegliamo un'alternativa. Se quello non è il troppo, invece, perché no? Proviamo a capire come impegnarsi in modo proficuo. In questo senso, alcune volte, chiedere aiuto è proprio il primo passo per migliorare all'interno di un rapporto. E Però può essere molto difficile a volte riuscire a fare questo passo, soprattutto perché, anche qui, chiedere aiuto da sola, già lì è un ottimo indizio del fatto che si sta parlando di un monologo e non di un rapporto a due, e quindi forse di una situazione che già lì ha dei problemi.